è andato lunghissimo, attenzione le clerche ci però a passare esterno, piccola toccatina Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e bentornati su f 122 dal nostro Calogero Bottas. Tra parentesi vedo che quel tizio lì sembra che c'è il cappelletto da Roma, non so perché, vabbè, comunque sia, bentornati nella nostra carriera. Veniamo da una gara veramente, veramente complicata, ovviamente trovate la playlist delle avventure di Calogero Bottas qui sul canale, ma adesso bisogna andare avanti, inutile starsi lì a fasciare la destra, più che altro bisogna capire quello che è successo col motore. Comunque ci aspetta la gara di Barcellona e non sarà una gara facile perché è storicamente un tracciato molto molto complicato su F1 dove la IA va a cannone. Ma prima di cominciare andiamo a fare il recappino della situazione. Eccoci qui, Verstappen primo in classifica con 104 punti seguito da Perez a 82, poi Lando Norris che come al solito da fine stagione scorsa ha iniziato a correre come non si sa perché con 57 punti, subito dopo robotta sta a 55, Leclerc a 54 Ricciardo a 45 Alonso a 42 Hamilton, Albon e Ocon vanno a chiudere la top 10 siamo tutti un po' vicini tranne Verstappen che praticamente se n'è andato e ci ha dato già veramente troppi troppi punti di vantaggio c'ha 49 punti di vantaggio ragazzi a questo punto è dura eh? se non riusciamo a invertire la rotta qui la faccenda diventa veramente triste ok ragazzi ci siamo, weekend di gara stavolta spero che non piove perché venimo da due gare bagnate insomma sarà finita la stagione dei Pioggia su F1 22. Porca puttana, abbiamo un'altra volta, ma non è possibile. Oh. Non puoi contare sul grs per ora. E porca puttana, e rimani in pista. Ecco, vaffanculo, almeno una cosa ho rotta io. Bene. Comunque, andiamo a mettere tutti i pezzi nuovi stavolta, perché questo continua a dire che il motore è usurato, quindi montiamo tutti questi pezzi nuovi e andiamo a fare la qualifica. Ma perché c'è ancora la lucetta rossa? Ho messo tutti i pezzi nuovi, ma allora è il cambio il problema. Però allora, serve un giro brutto di quelli tua. Non vedo traffico per il momento. Apri tutto, apri tutto, fregatene, fregatene. Deve regge, deve reggere! Deve reggere. Non sappiamo in che posizione stiamo Magnifico, sei in pole position Un gozzo. Dunque ragazzi il nostro calogero tira fuori il giro brutto Parte in pole position in Spagna Questa è una notizione ragazzi Perché in Spagna è veramente veramente difficile A 12 millesimi solamente c'è Norris Poi Verstappen, Terzo, Leclerc, Quarto Poi Albon, Hamilton, Russell, Schumacher Perez e Ricciardo va chiudere la top 10 Tocca parti bene ragazzi e confermare questa cosa che sul eh, bagnato andiamo forte in partenza mi è sembrata una gran partenza sinceramente il di ho capito che cazzo ha detto questo di usura del cambio attenzione calogero però ci provo a fare una staccatona qui in curva 1 all'esterno riesce a risurpassare tutti quanti e ripete tutti dietro per spiegare la situation però mi pare che Norris non è d'accordissimo di ci ha passato pure con una mini ruotata però il nostro calogero non è dell'avviso che, che Norris fa bene mamma mia come è partita via bisogna non lasciarlo scappare via mentre dietro ci abbiamo Verstappen ancora molta energia in riserva usa il tow sì, sì, Alex, non inizia a rompere le balle, eh. Il Verstappen è vicinissimo, raga, mamma mia. Leclerc, non è che attacchi Verstappen, no. di non dargli la scia, ma lui ci segue Ci segue Se vedo di la verità, oh, madonna mia. Dicevo, se vedo di la verità, non penso di esserci punti in cui sto guadagnando su Norris. Eh. E invece vedo tanti punti dove sto perdere Qui momenti perde la vita, attenzione che l'Eclerc ha passato per Stappen, è grandissimo, me lo so perso. Sto fatto. Oh, l'Eclerc, però, vedi che devi fare, eh? ok, via libera, si. Sì, ditegli all'Eclerc che non rompe i coglioni, però lo sì, vedo un bello intenzionato da romperli. Invece, poi voi, vi ripeto, non vedete. Il segnalino lì sopra perché sta dietro la telecamera del volante però il segnalino è diventato praticamente rosso ferrari e non penso sia una scelta cromatica che mo è veramente vicino calogero cerca di chiudere tutti i buchi anche quelli umani in questo periodo non si sa mai usiamo l'hertz ma è veramente appiccicato raga voce passa voce passa voce passa attenzione che ci passano in due c'è pure l'eclerc e Caloggio non resiste all'esterno ci provo almeno resiste però l'eclerc ripassa per stampa e questa è una cosa buona ecco. non so che marcia abbiamo perso lo dire pure uguale no? Certo che mi fa schifo la gara perché perdo una marcia però abbiamo eh, perso la seconda ragazzi, entra più la seconda Ma porca puttana però Abbiamo dato un'occhiata al problema al cambio, ma purtroppo non possiamo farci nulla. Eh. Vado a girarlo e speriamo bene. Sì, a giro. Non riesco a fermare la macchina. Sì, Alex, la trasmissione è troppo sollecitata, così rischiamo di danneggiarla. Qui pure ci manca la seconda cazzo. Non riesco proprio a girarla. E adesso sono proprio appiccicati, ma ci passano tutti e due, ragazzi. Con Leclerc che ci passa Intanto Ricciardo fa il giro veloce Ma Ricciardo si è ritirato il pilota più veloce in pista. Attenzione che Leclerc Mamma mia resiste all'esterno Calogero ancora Altro che Drive to Survive So io Drive to Survive Oh è rientrata la seconda Attenzione Che è successo? Oh Box era rientrata la seconda pare tra poco la pista si asciugherà sta smettendo di piovere ottimo quindi che fanno dobbiamo rientrare non credo no di voi comunque non è che lo posso calcolare io eh carburante a sufficienza per altri 5 giri si ma ti ho chiesto un'altra cosa ma ne frega niente il carburante eh, ci riattaccheranno soprattutto l'Eclerc, che è vicinissimo per Stappen, ha fatto il giro veloce riprendiamo l'esterno il miglior tempo io ho visto grazie Alex per 2. due informazioni inutili e tanto carogero qui tira una staccatona cercando di difendere ma l'attacco le clerpe non l'aveva portato ok forse è rischioso con il circuito ancora così scivoloso ma secondo noi le gomme da potrebbero essere più veloci ma che cazzo sta di sarebbe curioso vedere se l'altro rientrano visto che gli avrete detto così pure alle clerk no? ma avete detto solo a me Norris fa il giro veloce Hertz, le crack a 120, 107 non ci passa raga eh, stavolta non ce la faccio a difendermi perché siamo troppo vicini a montare da curva, attenzione che velocità di punta però oh, resista all'esterno ancora calogero lì non passi Charles Prova un altro punto, quello non è il posto giusto per passare calogero Cioè non trovarlo l'altro punto, non era per sfidate, eh comunque non mi è parso che è rientrato nessuno quindi dai box mi avete detto una bella stronzata questa volta Leclerc è ancora più vicino questa volta ci passerà raga non me posso difendere, troppo avanti oddio forse ancora uh, uh mamma mia mamma mia Galo, che stai a fare? stai a fare delle difese clamorose a fa delle difese clamorose, fa delle difese clamorose. Oh, toccatina, toccatina le Leclerc fa il bravo, eh. Succede solo una cosa peggiore che ha si soli e hanno si tutto il team. Dato... Un'abilità del DRS, raga. Questo sarebbe il momento giusto per rientrare ma mancano due giri. Io non credo che rientrerà nessuno. usiamo l'Hertz e qui sta appena appiccicatissimo Leclerc pure. non riuscire a gestire questo vantaggio sulle clerk oh mamma mia com'è nata lunga raga è nata lunghissima attenzione le clercche ci provo a passare esterno, piccola toccatina credo che le gomme da bagnato stiano faticando tantissimo ciao mi accanto attenzione ciao mi accanto tutte e due eh le clercche ci provo a passare attenzione siamo a tre su sta curva siamo a tre siamo in tre siamo tre Eh, ho provato da resistere, calma, era impossibile, attenzione che però Leclerc ci potrebbe dare una mano E non si fa, supera subito da Verstapp Eccoli che stanno a fa botte cerchiamo di rimanere vicino Usciamo forte qui facciamo il DRS, facciamo l'Hertz non è questo il punto da attaccarli? peccato, peccato ci resta abbastanza carburante per un solo giro Ma sti cazzi non mi rompe col carburante Sei all'ultimo giro Eh insomma all'ultimo giro e se siamo fre di fregare il penultimo che rosicata raga Che rosicata Il nostro caloggio però non si arrende Oh mamma mia Che se ti arrendi calò. Non riesco a capire il limite di de, de, de tenuta delle gomme da asciutto sul bagnato. Cioè le gomme da bagnato sono asciutto. Raga, sto rosicato perché. Perché ci hanno fregato all'ultimo. Le stappano a pure il giro veloce. Sono andato a chiudere in P4. È la fine della gara nel parco finito. Però Carcolander, cambio rotto, a pioggia e tutti sti cazzi, alla fine comunque continua a essere una uh, gara positiva in generale. Va a vincere Lando Norris, secondo Verstappen, terzo Leclerc, purtroppo ci hanno fregato tutti e due il podio al penultimo giro poi il nostro calogero Bottas, Hamilton, Albon, Perez, Ricciardo, Schumacher e Gasly vanno a chiudere la top 10 Per quanto riguarda la classifica ci passa pure Leclerc, adesso di due punti e in generale siamo tutti vicini quelli che si stanno a giocare il secondo posto mentre praticamente Verstappen adesso sta a 56 punti raga direi che è ufficiale che il mondiale quest'anno non lo vinciamo Verstappen va veramente troppo forte è inarrivabile con gli highlights della gara sotto ragazzi io eh, spero che vi siate divertiti per me è stata una gara molto molto difficile purtroppo condizionata da tanti tanti episodi sfortunati ci sono stati bei sorpassi bei bei duelli, belle difese in pista, ma eh, non c'è stato niente da fare, ragazzi. Non sono riuscito a limitare i danni. Apparentemente sei qui in curva 1, mamma mia che hai fatto calò. Detto questo, ragazzi, io come al solito vi ringrazio il tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!